Ragazzi, oggi andremo a recensire e unboxare questa nuova fresatrice della Parkside, Andiamo ad aprirla e vediamo cosa c'è all'interno lo ammetto è vero. Non sono riuscito a trattenere la mia curiosità e l'ho aperta. Però vediamo cosa c'è all'interno, a parte il libretto di istruzioni che è quello che me lo sono preso io per leggerla. Ecco. Qui abbiamo praticamente le frese della Parkside già praticamente all'interno e sono 6, tutte quante da busto con il busto da 8. Poi abbiamo questa protezione che serve praticamente per aspirare i trucioli che si creano tramite l'aspirapolvere. Qui abbiamo praticamente un po' di minuterie, la chiave per il serraggio delle frese e tutto il resto. Invece qui abbiamo la guida parallela per quanto. Qui abbiamo la guida parallela per quanto riguarda praticamente eh, i tagli diritti dell'upper side, ecco. Praticamente questa andrà montata di qua e questa sarà la nostra battuta per fare dei tagli diritti. Ah, e inoltre questa guida è praticamente in plastica, è in plastica, ed ha anche una guida millimetrica, ecco, vedete. Così da poter avvicinare o allontanare dove ci serve fare la fresata ecco in confezione abbiamo ancora le due asticelle della guida in uh, parallela all'interno possiamo notare la fresa vera e propria ecco la fresa delice quella che interessa a noi togliamo lo scatolo ed eccola qui la nostra amata fresatrice mi sono procurato una tavola di legno che ovviamente a me non serve su quale possiamo fare le varie prove prima di tutto direi di vedere quali frese abbiamo all'interno ecco della confezione che ci che esce praticamente in dotazione queste sono le varie frese ora andiamole ad aprire e vediamo quali prese possiamo iniziare ad utilizzare Insomma mi serve tanto un taglierino ok ovviamente si sono scomposte tutte, non fa niente Va bene uguale, ho trovato un taglierino così al caso e procediamo all'apertura. Anche di qua. Ok. Aperti il tutto possiamo vedere le frese. Ora che andremo a provare man mano tutte quante, direi di provarle per ultime sopra questa parete e direi di iniziare a provare queste qui per prime con la battuta parallela. Una volta presa la battuta parallela andiamo a vedere com'è il montaggio, praticamente andranno svidate queste due viti e andrà inserita la prima sticella, poi andrà stretta. Facciamo la stessa procedura per l'altra parte, inseriamo l'astricella, stringiamo la vite ed è fatta. Ora andiamo ad inserire sulla nostra pesatrice, che è questa qui, ecco qua, mettiamola così che ci risulterà anche più facile, svitiamo le due viti e andiamo a inserire la nostra battuta parallela, supponiamo che vogliamo farlo a questa distanza che non so quanto sia, ok stringiamo le due viti al di sopra della fresatrice, stringiamole bene altrimenti la guida andrà a muoversi, ecco ma non troppo, però andiamo a vedere come si usa, praticamente bisogna prima sganciare il pezzo laterale, ecco qui, poi bisogna praticamente mettere al di sotto la, la fresa e stringerla mantenendo questa ok vi farò vedere meglio così magari si vede meglio, ecco. Qui va inserita la nostra fresa così, poi manteniamo questo. Iniziamo, iniziamo a stringerla un po' a mano poi quando diventa troppo dura usiamo la chiave di trazione non dobbiamo stringerla a morte basta giusto quel minimo per fare un minimo di grip ecco qui ora andiamo a regolarla innanzitutto mettiamola così andiamo a sganciare la guida ecco Mettiamola su qui, credo che vada bene, e abbassiamola a zero. Oppure possiamo fare di così, la abbassiamo a zero e la stringiamo. No, non la stringiamo, scusate. Possiamo metterla qui, per esempio. Così, la abbassiamo fino a far toccare la presa. La manteniamo, la stringiamo ok non eccessivamente mettiamo sulla massima velocità in questo caso è 7 ora giriamo un po questo direi così giusto per iniziare a fare una prima fresata direi accenderla tornati in battuta abbassiamo ancora di uno la sblocchiamo la mettiamo in azione <susurra> ok ho inserito un'altra fresa ora andremo a fare un'altra fresatura ecco mettiamola sul massimo facciamola andare in battuta apriamo questo scendiamola blocchiamola aumentiamo di uno mettiamola in funzione Ok questa è la seconda fresata, ora facciamone una terza con quest'altra, con quest'altra punta ecco, con quest'altra fresa, ripetuto lo stesso procedimento di prima ora andremo a fare un'altra fresatura. Possiamo togliere anche questa guida parallela, cioè, non questa guida parallela, possiamo togliere anche questa guida parallela, ecco qui non ci servirà più, e provare a usare queste frese. Direi di provare con la prima, che sarà questa qui. Inseriamola, sempre come detto prima, manteniamo qui, avvitiamo prima manualmente, poi con la chiave. Senza stringere troppo ovviamente, ecco qui, questo tanto basta, ora proviamo a metterla a pari, ovviamente prima questo a zero, questo a zero, svitiamo questa, la abbassiamo, ed ecco qui, sta a pari, direi di abbassarla di 2, provare a vedere fin dove arriva con due. Quindi direi che è perfetto. Potrei abbassarlo ancora di meno. Vediamo un po'. Direi che è perfetto quasi. Vai, potrei ancora abbassarla. Forse vediamo si sì, è perfetto. Così non possiamo così. E proviamo a fresare. ops forse l'ho fatta un pochino troppo profonda direi ecco. lei direi che ha lavorato bene sono io che sono incapace ecco essendo anche la prima volta che la uso però lei ha lavorato discretamente bene ecco proviamo sempre a smontarla L'unica cosa che noto è che la parte sovra è rimasta fredda, la parte di sotto sta iniziando un pochino a riscaldarsi, ecco. E avrei questa fresatura La faccio prima vedere, ecco qua, qua. Dopo vediamo insieme le fresature che abbiamo fatto, ecco, che abbiamo fatto. E vediamo senza stringerla eccessamente, più un po' stretta e proviamo a vedere. Così direi che è anche un po' troppo, l'aumenterei un po' la distanza. andiamo a fare questa altra fresata Mi proviamo a farla qui ok, anche la seconda fresatura è andata proviamo a fare la terza e poi vi, vi dirò ciò che penso Per questo video direi che è tutto, la presatrice ha fatto diciamo, il suo lavoro, si è un po' sporcata e si è anche riscaldata qui in basso, però non è un riscaldamento eccessivo, quindi ci può stare, ecco quel lavoro che ha fatto ci può stare, per un hobbista la consiglio assolutamente, ma per un professionista assolutamente no, ovviamente ha ah, anche alcuni difetti, per esempio questa maglia che si muove un po'. Quest'altra non si muove per nulla, non ha gioco, ho provato anche a stringerla a ma maniet, ma si muove giusto di qualche grado, cosa che non, influ non influisce più di tanto sulla fresatura, ecco. Direi che è consigliatissima. Se volete passate alla Lidl oppure vi lascerò dei link uh, in descrizione dove potete acquistare ovviamente anche questa fresatrice così come tutti gli altri prodotti che ho recensito vi lascerò dei link in descrizione con fresatrici oppure prodotti simili.